ti parlo dello sponsor di questo video Autodoc c'è un'applicazione fenomenale che devi assolutamente scaricare sul tuo smartphone se ti piace un po' il mio mondo il fai da te vuoi manutenere la tua auto da solo devi ovviamente acquistare i pezzi di ricambio dove li acquisti? gli acquisti su Autodoc. È un marketplace che ti consente di trovare pezzi di ricambio online. Scarichi l'app, selezioni i pezzi di ricambio, metti nel carrello, acquisti, spediscono direttamente a casa tua, è tutto molto affidabile. Nessun ricambio di seconda mano, è tutto nuovo e soprattutto con una garanzia di due anni. Se poi incappi in un pezzo di ricambio che non si trova, loro hanno un'assistenza pazzesca, puoi chattare direttamente, ti aiutano e alla fine vedrai che quello che ti serve lo trovi. Riassumendo, iscrizione al canale, Autodoc e buona visione. Sciù. Prendiamo tutto ragazzi Ci siamo ragazzi I pezzi della RX-7 sono arrivati tutti Ora dobbiamo entrare in carrozzeria Noi abbiamo già fatto tutta la Dima Diciamo interna sì. Tagliandola Questo qui entra Posizionando la ruota dobbiamo essere certi che questa ruota sia come il cliente piace sotto vedi lì va chiuso con un altro pezzo di lamiera e poi va dato l'antirombo Diciamo che in bolla abbiamo un 2 cm secchi, qua si discute sul come e sul se installare un sistema del genere piuttosto un banale rivetto con una pilettatura ci consente anche una rondella in gomma e certo, i smorzamenti evidente. e le vibrazioni insomma riescono a essere a meglio la proprietà tradizionale dello non stucco è una proprietà di rigidità non è fatto per essere sollecitato non è elastico perciò se andiamo in una maniera tradizionale a stuccare la testa del rivetto o quant'altro in maniera inevitabile nel tempo queste, ma in un tempo anche breve queste sollecitazioni si vedranno e quindi certo. sulla verniciatura finale ne risente quindi dobbiamo o stuccare con un materiale che ha delle proprietà più elastiche, ci sono, ce le abbiamo, ma anche quelli comunque non sono mai definitivi nel tempo, oppure cercare un compromesso tra non stuccare e vedere qualcosa di carino. Voto per la seconda opzione, quella di mettere le viti. Attenzione, io vorrei installare questo, come vedete è una pemmina filettata con un suo poi bulloncino magari personalizzato sopra, sarebbe top. Abbiamo diverse problematiche, il collo come vedete crea uno spessore, questo spessore si, si trasforma in un'area che investirà tutto il pezzo, quindi la sfida è far sì che questo sia zero con, con la carrozzeria. Questa RX-7 deve essere guidata tutti i giorni, è meglio sacrificare un po' l'estetica ma poterla utilizzare tutti i giorni anche sulle buche o a velocità un po' più elevate e far sì che quello pneumatico non vada a toccare il fender. Quindi si può tagliare un po', sacrificare leggermente l'estetica, parliamo di mezzo centimetro, ma poter utilizzare la RX-7 tutti i giorni, soprattutto sulle buche di Roma. Le lavorazioni diciamo, principali che è stato fatto per fittare questo kit su questa musata è stata quella di smussare e levigare tutti i bordi e cercare di renderli pari a livello di aria, di spazio tra le parti. questa è la serie 4100 della Legler. Prodotto eccellente. Catalizzatore 2 a 1 e diluente 20% in prima mano. Poi per mia scelta personale, seconda mano, vado a mettere un 25, anche 30% di diluente, vediamo come va stesa la prima mano, per avere una stesura ancora più, diciamo, para, più liscia, più bella, una buccia più fine, però ci dobbiamo regolare. Diamo la prima mano e vediamo quello che serve. Le regolazioni sulla pistola sono importantissime, ovviamente questo regola il ventaglio, quasi sempre a palla, poco meno, dipende da che cosa andiamo a verniciare. Questa rodellina qui, su questo modello, regola la quantità, cioè quanto prodotto gli facciamo spruzzare e questa è la pressione dell'aria d'esercizio. La combinazione di questi tre ti fa sbagliare meno, occhio eh! Vi do un consiglio se affrontate una verniciatura a qualunque livello cercate di vedere la macchina bella solo alla fine del vostro lavoro più vedete il bello prima più vi incura. Adesso cosa facciamo? Diamo la seconda mano, o meglio la prima mano vera, abbiamo dato una manetta di grip per coprire le toppe del fondo, le lavorazioni, per vedere anche cosa succede, dare sempre un check alla macchina. Adesso entriamo dentro con una popa gamba tesa, con una bella mano e già in alcuni punti potremmo stare. Se serve diamo anche la seconda, vediamo cosa succede. tanti video tutti che vanno, si fissano sulla distanza come se tu devi essere un robot, no? Ma non è così, perché le macchine hanno le loro forme, le loro cose, specie se macchine tuning, noi veniamo, facciamo tante pure moto perciò siamo abituati, tu il pezzo lo devi lavorare, ogni angolo della macchina va accompagnato, supportato, chiudi un po' il ventaglio riduci la pressione, non è una cosa da fare di corsa, è una cosa da fare bene, bene non vuol dire correre, quasi mai in pista di invece Non hai visto niente? Sono ah, un Son po po pazzì. No, io un po' vedo. Brividi, eh. Epica. Eh, <ride> Sei pronto? Madonna. <ride> che a me piace fare tanto è questo. Eh, avete presente quando Bolt fa il record mondiale dei 100 metri? Sì, sì. A 10 metri dal record si gira per vedere gli altri, no? Eh. Cazzo fare facile. <ride> eh, qui è uguale, cioè tu vedi questo cofano montato così, sembra che lo compri e lo metti. Non è proprio così, è chiaro che richiede parecchia attenzione, parecchia esperienza e molta passione perché questi sono lavori, ragazzi, lo dico ai colleghi magari carrozieri che guardano questo video, questi sono lavori da non prendere, non li prendete ragazzi da fare questi lavori qua, non li prendete. Tanta roba, il Gasparro, non lasciateci un commento solo su di lui. Eh, lui è così, è molto genuino. È decore, come si mm. dice roba, è decore. Bello, spadazzo. Allora, è <ride> un po' che intesi. Bentornato. Che fine ha fatto? Che fine ha fatto Matteo? Eh, siamo sommersi dai lavori, l'apertura della nuova sede. A proposito, eh. Vieni, è bella l'inaugurazione. la facciamo? Sono al 98%, ma mancano due o tre cosette proprio. Anche perché sarà proprio lì che esporremo sta RX. Per sì. forza la dobbiamo mettere al centro del salone, non al lato tutte le altre macchinine. Come tutte le promesse fatte da Officina del Pilota, anche questa è stata mantenuta. Andrea, che, <ride> che promissione! Quanto è contento, Andrea? Eh. Non smette più di chiamarmi, Mi speravo che finisse sta cosa, invece è diventata una vera e propria amicizia Lo Ti sto sta sento... stalkerando Mi stalkerando Questo non sarà l'ultimo video Perché? Andremo a Roma, nella città più bella d'Italia, forse anche del mondo, a farvela vedere, ma non di giorno No, banale banale. Non, non è ufficio del pilota Non ci piace che. Quindi quando? De notte A che ora? Eh, due, Dopo 3-4 ho morito. Dopo 2-4 ore la spalmiamo impatto a Roma. No, no, perché vogliamo fare un video più cinematico sì, per farvela sì. vedere bene nelle sue linee, nelle sue forme. Notte, nei dettagli: le luci, i LED, i riflessi. I riflessi. Sì. Lo skateboard che faccio il boss. Sì, sì, Un'altra sì, volta sì, Un'altra spalla, spalla. Però a sto giro lo guida a spada lo skate. Cioè, lo pilota lui. <ride> Io sto sopra lo skate. <ride> Togliete con la kids atteck perché no sennò... <ride> Ecco quindi... quindi ci aspetta un altro video, veramente cinematic, alla officina del pilota, cuffie, schermo 4K, se no non, non ve lo vedete sul cellulare, eh? No. Schermo a casa, seduti, popcorn, Pop. 5 minuti di pornografia automobilista. È stata dura fare tutte queste riprese di razionale in così tanto tempo, mannaggia, non avevamo tempo. Quando l'ho vista finita... Ti ha preso un colpo pure. Sì, no, eh, lo Sì, che io l'ho seguita un po'... Perché lui ha scelto tutti i pezzi insieme al proprietario esatto, la, esatto. Insomma, Però ho visto anche le lavorazioni Perché c'avevo altre auto lì da Gasparro Quindi comunque ci stato di più Tu invece ti sei passato da quando abbiamo rivettato esatto. Gli allargamenti a finita Alla, alla verniciatura No, alla verniciatura eh, eh, lì, eh, sì, la verniciatura era lì Però lì eh, L'hai vista veramente fatta Quando la vedi montata è un'altra eh, un cosa eh, Quando attraverso. prende il colore Bisogna abbassarla un altro pochino Mm. Primo, secondo vorrei cambiare quell'orribile scarico adesso lo convinco mm -hmm. e poi abbiamo tolto abbiamo rimesso abbiamo ritolto e poi abbiamo rimesso lo spoilerino quello sul vetro che voi nel video adesso vedete però non ci ha convinto e quindi forse nel rolling non ci sarà Nel video 4k sicuramente sì ho detto una cazzata sì ok. infatti forse nel video riformo infatti forse nel video in 4k non ci sarà sei dispiaciuto <ride> È più, è più forte di me. Essere serio con lui è praticamente impossibile. Vaccinatevi se ancora non E iscrivetevi eh, al canale di del... Roscio. <ride> A proposito, di lanci del Roscio, se arrivate, che devo fare questo video, devo pubblicare questo video Guarda, è, del suo compleanno. Sa, sa tutto lì. È lui che ha rallentato. Tra l'altro, colgo l'occasione per fare gli auguri ad Andrea. Oggi è il suo compleanno. Ma ah, oggi compleanno comprare... è Roscio. Cazzo non è Andrea Eric 7 No, no, no, Andrea Di Carcher Andrea Proietti Porca puttana Tanti, auguri, tanti 30... auguri in diretta Che Però il video sempre, non verrà 30. pubblicato diciamo, No, su. però si cavolo mm. Non li avremmo mai fatti Quindi <ride> <ride> Che li facciamo adesso? 37 anni c'ha cioè, Mi, pare, mi, sembra, mi... Più 37... sembra più giovane Ma c'ha più Ma i capelli E che vuol dire? Pur io mi metto Ma il mi cappello mi perché... Ah, ho capito Anche tu sei ben dilazionato vedo. <ride> Fermo, fermo <ride> Che se un po' le fan femmine Niente, andato a finire a Schifio Anche come al solito Con Luca Spadano È sempre così Non ascoltate quello che dice Bensì Bendunque quello che fa. Fidatevi quello che fa, <ride> ma soprattutto iscrivetevi a sto canale prima sì, di subito... Sì, di, dobbiamo a ancora cominciare... 75, quasi 75. Eh, 80, beh, 80 beh, dai... Beh dai, andiamo a 80 questo 80. video. Che cavolo. Bene, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao, sparazzo.